Salve a tutti, eh, oggi vedremo la nuova piattaforma di Edmodo. Eh, come vedete hanno cambiato anche il logo, come si vede qua. Allora proviamo a entrare www.edmodo.com Allora entriamo. Ci sono stati degli enormi cambiamenti nella piattaforma e mh, mostrerò eh, la nuova il nuovo procedimento di registrazione eh, dei docenti. Come vedete eh, non è cambiato solo il logo, è cambiata l'immagine, è cambiata tutta l'impostazione. Come primissima cosa cambiamo la lingua per poter seguire meglio la procedura. Quindi scendiamo eh, in basso fino al piedi pagina e a sinistra nell'angolo in basso cambiamo da English a Italiano. Eccoci qua, non è ancora tutto, tutto tradotto, però le cose principali eh, lo sono. Allora innanzitutto facciamo la registrazione come nuovo insegnante, quindi faremo per la prima volta eh, la registrazione e significa eh, creare un account, quindi non accedere, questo lo useremo poi dopo quando avremo il nostro account registrazione, io sono un insegnante e clicco su insegnante. Allora come nome metto un nome di fantasia preferisco non usare i miei altri account per problemi di sicurezza perché a scuola ehm, agiamo sempre, ci, ci muoviamo sempre in ambienti che sono pubblici quindi sempre meglio eh, dal mio punto di vista mantenere una distinzione. Allora metto un account assolutamente ehm, di fantasia Sperando che non sia già preso, ecco questo non è stato ancora preso e invento una eh, password che è sufficientemente lunga. Questa è la barra che ci mostra la forza della nostra password. Clicco su Crea il tuo account e edmodo modo crea immediatamente il mio account. Eh, diciamo che io mi voglio chiamare, che ne so, maestra Lucia e, e modo d'ora in avanti si rivolgerà a me usando ciò che io metto nel campo first name. E potrei mettere anche Lucia, ma insomma, maestra Lucia. Andiamo avanti su next. Allora, cosa vuoi fare adesso? Eh, direi di ignorare senz'altro quest'area che è un poco complessa, andiamo in crea una classe, setup e class vuol dire, vuol dire crea una classe. Creiamo la prima classe, come vedete queste eh, due paginate non sono state ancora eh, tradotte, lo saranno immagino fra poco. Allora, nome della classe, metto classe prova, e mettiamo come materia, che ne so, matematica, eh, matematica di base, scegliamo la classe e il sistema della classe eh, è quello statunitense dove ci sono 12 livelli, quindi eh, diciamo che faccio quarta elementare, eh quarta elementare, next per andare avanti, classe, questa è la classe prova, andiamo a personalizzare la classe, qui posso cambiare i colori, crea la classe. Ecco, ehm, non so perché mi è tornato sul... Sulla lingua inglese, e però non è un problema, quindi intanto qua salto cliccando su Skip, salto e posso cambiare la lingua ancora qua e torno in italiano e infatti vediamo che qualcosa è tornato in italiano. Allora, eh, Naturalmente quando io, quando io mi costruisco un account devo mettere un, un indirizzo reale no? perché poi mi viene eh, richiesta la conferma e eh, se non confermo tutta una serie di operazioni mi saranno impossibili quindi eh, mi raccomando ricordatevi di validare il vostro indirizzo, in questo caso non mi serve. Ecco: ehm, Dove sono? Sono nella mia, ehm, nella mia home page, come vedete c'è stato un cambiamento nella posizione dei pulsanti che sono in alto, a destra abbiamo ancora eh, il, il mio avatar eh, con la possibilità di configurare il profilo, Mettere questo non c'erano contatti, gruppi, pagine, spotlight, impostazioni, centro di assistenza e uscire. E la campanella delle notifiche, la, eh, qui c'è eh, una eh, interfaccia molto interessante per fare delle ricerche che possono essere filtrati, eh, oppure posso mh, cliccare su questo campo per cercare, eh, torno nella home page a sinistra troviamo eh, i messaggi cioè le comunicazioni private che voglio mandare ai miei, eh, ai miei studenti, la biblioteca, eh, le classi che poi tra l'altro compaiono anche qua a sinistra e, e il pulsante che mi permette di tornare alla home page allora apriamo, eh, non scriviamo messaggi qua, perché se scriviamo dei messaggi nella home page, i messaggi non vanno nelle nostre classi ma vanno ai nostri contatti, cioè quindi alla nostra rete professionale che piano piano ci costruiremo su Edmodo andiamo invece a aprire la classe, questa è la classe ecco la nostra classe, eh, non ha più il header colorato che aveva nella vecchia versione, però abbiamo tutte le cose che ci interessano il nome, e la, la materia e la classe. E la cosa più importante di tutte abbiamo qua il codice della classe questo codice ce lo dobbiamo segnare da qualche parte perché è il codice che dovremo comunicare ai nostri ragazzi per farli entrare nelle classi. E, e qui ci sono eh, delle grosse novità, perché se io vado qua nella pagina degli iscritti, come vedete qua a sinistra e non più sotto il, il header, ci sono i pulsanti per i messaggi, le cartelle e gli iscritti. Allora, se io clicco su iscritti abbiamo questa nuova e comodissima possibilità di aggiungere gli studenti, quindi io posso cliccare su aggiungi studenti e eh, o ho, eh, ho già un foglio di calcolo tipo Excel con tutti i dati pronti. In questo caso faccio un copia incolla velocissimo, se no, posso aggiungere a mano il nome dei miei studenti. Per esempio, inventiamoci una Maria Rossi, eh, tanto per essere originali, e un Giuseppe eh, Verdi ecco a questo punto clicco clicco sul pulsante aggiungi studenti e eh, quello che mi compare è la possibilità di scaricare un documento eh, che poi posso consegnare agli studenti. Se io scrivo scarica e continua eh, il programma mi salva sul desktop un, un pdf come vedete qua con la comunicazione mh, ai miei studenti. Per darvi un'idea eh, ve lo faccio vedere. Allora queste sono le informazioni di accesso per studenti, clicco salva sul desktop, andiamo a vedere cosa è successo sul desktop, è comparso questo pdf, ecco qua um, Qui sono comparsi eh, dei fogli che io posso stampare a scuola e consegnare agli studenti. Cosa succede? Che automaticamente Edmodo mi ha aggiunto eh, una, eh, un nome utente così gli studenti non possono mettersi nomi utenti troppo un po' troppo creativi e anche una prima password per permettere agli studenti di eh, entrare una prima volta e vi ricordo che gli studenti per entrare dovranno anche disporre del codice della classe, quello che ci siamo segnati. Ehm, questo modo di procedere è molto più semplice e controllato di quello che c'era prima. E benissimo allora ci stampiamo questi promemoria ehm, e poi torniamo in Edmodo, come vedete l'altra aggiunta utilissima che noi abbiamo è la possibilità, soprattutto se lavoriamo eh, nelle scuole di ordine inferiori, quindi nella primaria, nella scuola secondaria di primo grado, noi possiamo immediatamente collegare i genitori eh, ai, ai nomi degli studenti. Se io clicco su Collega genitore, posso scegliere fra email o cellulare, non so se mh, è stato abilitato cellulare per l'Italia, fino adesso non era stato abilitato, magari eh, potrei informarmi su questo, e comunque possiamo sicuramente aggiungere queste informazioni di cui la scuola già dispone, cioè eh, la mail privata dei, dei due genitori, e, mh, aggiungendo questa mail poi si a, attiverà, il, il pulsante in vita che probabilmente manderà un'email sospetto ancora in inglese, però non sarà sempre così. Ehm questa mail conterrà eh, il nome utente e le password per poter collegare eh, affinché i genitori possano collegare il loro account in modo a quello del, del loro figliolo o della loro figliola. Anche in questo caso eh, il procedimento rispetto a prima è molto più controllato e molto più semplice. Eh, il collegamento ai genitori si può fare come vedete anche in seguito, io sono tornata nella scheda iscritti e vedete che sono comparsi i nomi degli studenti che io ho iscritto, tra l'altro anche con il nome utente, eh, nel caso loro non si ricordassero io posso sicuramente comunicare loro il loro nome utente. Cliccando sui tre puntini a destra del, eh, del nome di ogni studente ritroviamo quelle funzionalità che c'erano anche nella vecchia versione e che permettono di controllare i voti per il relativo studente, trovare il codice del genitore, cambiare l'immagine del profilo se lo studente è stato un po' burlone e si è caricato un'immagine offensiva o troppo ridicola, cambiare la password nel caso lo studente si dimentichi della sua password, cambiare scuola, eh, che è una cosa che può succedere se arriva uno studente da un'altra scuola avendo già un account Edmodo, e cancellare dal gruppo se lo studente se ne va in un'altra classe o in un'altra scuola. Torniamo alla bacheca, cliccando su messaggi, dove è la bacheca? Non è molto chiaro eh, perché lo sfondo è bianco, la bacheca è qua, cioè io cliccando qua, qui ci comparirà il mio, il mio avatar che adesso non ho ancora caricato nel profilo, eh, ma qua eh, posso sicuramente cominciare a scrivere un ciao di benvenuto ai miei studenti, invio e qua sotto compare il, il mio primo messaggio torniamo alla home page Qui dove ci sono i tre puntini possiamo cliccare per creare le, prossime, le successive classi. L'ultima cosa che voglio mostrare è come configurare il, il proprio account. Cominciamo ad aggiungere un'immagine un di profilo per il nostro avatar. Per fare questo bisogna andare nella scheda profilo e cliccare qua e in modo da sì, ecco, questa è una delle cose che si possono fare dopo aver verificato eh, la password e i, la mail allora, eh, dimentichiamoci per ora di questo torniamo sul nostro avatare e andiamo nelle impostazioni ecco qui, eh, questo pulsante ci permette di aggiungere il nome della scuola Qui come vedete hanno abilitato, no, voi troverete eh, non questo perché ho già guardato prima, voi troverete eh, questo simbolo, però eh, chiaramente cliccando sulla freccetta potete scegliere il, il paese di appartenenza e questa, anche questa è una cosa nuova, evidentemente hanno veramente abilitato la possibilità ehm, di fare una serie di operazioni con il telefono. E, Qui eh, ci sono, eh, se volete aggiungere un signore, signorina, un dottore, quello che volete, eh, però è brutto da vedere, ve lo dico subito. Si salvano le modifiche e un'altra cosa, qui andrò alla fine di questa registrazione per disattivare il mio account, che era un account solamente di prova. Questo insomma può essere interessante. Molto più utile, qua a sinistra, eh, controllare le altre schede. Per esempio, qui eravamo in informazioni personali, nella scheda notifiche possiamo eh, configurare eh, le notifiche che mh, ci fa piacere ricevere. In, in password possiamo cambiare la password. In privacy eh, possiamo bloccare le richieste di contatto se ci danno fastidio. E, mh, e le altre cose sono meno, meno importanti. Ecco, questo è un primo passo e spero che sia proficuo. Eh, buon lavoro a tutti e alla prossima!